poi abbiamo studiato abbiamo organizzato che sotto i gelsi sotto le piante tedesche avevano portato tanta munizione c'era addirittura la munizione del mitra italiano che noi non avevamo che cercavamo con i denti proprio perché avevamo le armi non la munizione lì abbiamo studiato che c'era la munizione anche del mitra bazooka e altre armi però si, noi c'è di bello che non, non abbiamo mai dato dei guai per bruciare le case per la presaglia e allora anche lì si prendeva cacciavite si aprivano le cassette si toglieva la munizione si pesava, poi ci mettevamo tanta terra dentro, poi si tornava a invitare, che i tedeschi hanno portato via le cassette con la terra dentro, al fronte.